ci siamo siamo qui per il nostro speciale dei 40 iscritti e lo faremo con un gioco veramente emozionante Ragazzi, ci siamo siamo raga qui con il nostro mega speciale ragazzi e già vi ringrazio veramente per il supporto che mi state dando in questo periodo e secondo me non c'è un modo migliore ragazzi per potervi ringraziare ci siamo raga direi di subito partire ok Mamma mia come che è più vasto Raga lo sterzo fa bruttissimo Vado Eh vabbè Dai però Sono leggermente più bravo su Formula 1 Ma leggermente Visto che sono in modalità 100 su Formula 1 Lasciamo stare Bella C'è venuta bella, eh? Non ci credo, lo stiamo sbattendo ovunque Io ho parlato, io ho parlato, io ho parlato Porca di quella Porca banchetta! Porca dato da Aiuto. Non ci credo. Non sto sbattendo. Dai. A posto, dai. Come primo giro niente male, raga. Dove cacchio se ne stavo lo stesso? dai raga questo giro sta andando come una bomba non ho mai guidato così bene sul sette corsa ecco ho parlato anzi sono uscito bene anzi sono uscito abbastanza bene dalla corsa raga ma che cosa sto facendo sono un mostro può sembrare facile raga ve lo giuro potrebbe essere anche facile ma questo sterzo che cioè ti butta da una parte all'altra senza farti capire che, che cavolo stai facendo Un bel tempino Un bel tempino 1,6 Dai niente male raga Anzi 1,6 è... 1,11 No raga ho sbagliato no, no no no no Ok non siamo morti Una cosa abbastanza positiva Direi di puntare su qualche altra auto un pochino più sportiva, no? Ford È una Bella Ferrari, cosa troviamo? No, io la voglio guidare, ma non l'ho capito che si deve comprare qualche pacchetto sicuro. Mm. Lotus, vediamo, belle bella, bella, bella no raga, io mi, voglio fare... mi faccio un giro con la lotus dai faccio un bel giretto con la lotus raga e ora si sì che si sì, traiarda raga ok raga prepariamoci per il giro con questo bollide raga io mi faccio un giretto di riscaldamento e poi ragazzi vi faccio vedere Giro di lo salto E poi raga vi faccio vedere Come va questo polido E ora raga si va Con l'ultima curva dai raga rifacciamoci col nostro ultimo giro raga qualche bel giro io direi raga di fare una un gp raga un gran premio e direi di farlo a monza ragazzi direi di farlo a monza allora numero di, caso di avversari facciamo 15 questi di potenza facciamo prima ovviamente la gara 5 va bene mezzo sereno eh. Aggressività, se non, la metti, aggressività se, non la massi, se non la mettiamo massima qua Alien, what? No, io mi accontento in molto difficile, guarda Ok ragazzi Ci siamo Ci siamo ragazzi Per forse il gran premio più decisivo della mia vita non ne ho fatti tanti Come, tro Come controllo trazione spento No raga, questi mi vogliono molto Eh no, non mi infilare Vabbè oh boh. Ciao Perfetto ragazzi, prima posizione. Cosa chiedere di meglio? Che già mi hanno raggiunto? Mamma mia! No. No no no, no, no! no, no, no, Vieni qua, brutto stupido! adesso si rotta la macchina porca vacca niente che. io ve la porto la prossima volta alla gara perché no ma come disconnessione ma vai a fare il bagno vado a non rompermi le batuffole porca miseria vabbè no era vabbè del rotta a fare niente da fare, raga. niente da fare purtroppo, mentre io la gara la porto la prossima volta, e raga, sarà questa gara qui con la sessione di pratica, no, anzi no, la sessione di pratica no, facciamo solo la sessione di politica, va bene? La sessione di quelli facciamo. 6 minuti durata la gara, facciamo, un bel 10 giri dai, e raga ve la porto tutta ragazzi. Vi ricordo di mettere un bel like a questo video. Mi raccomando di iscrivervi, perché, ragazzi, come siamo arrivati a 40, possiamo anche arrivare a 50 in brevissimo tempo. Vi ricordo che tutti sapete tutte le domeniche Che anche quando sono libero, faccio sempre live su Twitch. Ormai le live su YouTube non le faccio più. Mi dispiace. Ma ragazzi, ci continuiamo a vedere nei video. Quindi ragazzi, ci vediamo!